Vane? Vuoi andare a mangiare fuori? Sì! Vuoi andare al Burger King? Sì. Muoviti, vai a vestirti che dobbiamo andare a prendere Daniela alle due. Muoviti, muoviti, muoviti che se no non facciamo in tempo. Dai! Sei già pronta? Ah, però! Uguale come quando la mattina ti sveglio per andare a scuola, vero? Ti prepari in cinque sì, minuti. Sì, era un palloncino che è durato tanti mesi, finalmente si è ducato. Allora. Ciao, un anno. Andiamo al burger? Dobbiamo fare in frattissima perché alle due solo è io sono la mamma. Eh. Sei solo con me. Sei solo con me. E Valessina non stiamo mai insieme perché c'è sempre una con noi. Allora ieri non è stata bene, aveva un fortissimo mal di gola e l'ho tenuta a casa anche oggi così si riprendeva bene bene e siamo insieme, andiamo fuori a pranzo e ci godiamo un po' la giornata. Guardate, faccio il cuore con la bocca. Quando esce Anastasia Andiamo a vedere se troviamo I patatini eh? Va bene? Sei d'accordo? Però poi devi studiare perché domani c'è Una verifica Ah le colline Le colline vabbè ma la sei già Devi solo ripassare giusto? Andiamo a mangiare ci vediamo al Burger King Sono felicissima di andare al Burger King Perché mangerò il Toss e la Coca Cola E poi le patatine che sei felice di stare con me, dai, dillo sì. no. E sono felice di stare con la mamma. La mamma. E la mamma è felice di stare con te, amore. Sì, perché non sto mai. Non stiamo mai da soli. Ma dopo noi andiamo a prendere i pattini. Ma voi i pattini li avete? Io non so ancora quali scegliere. Boh, poi vedrò. Vabbè, ci vediamo dopo. Oh, ciao, ciao, al burger. che non c'è tanta gente eccoci Vane siamo arrivati e per me è anche la prima volta perché io qua non sono mai entrata ha aperto da poco un nuovo centro commerciale che c'è a Novara e non sono mai venuta al Burger King quindi sarà tutta una sorpresa stiamo entrando allora Vane tu sai come funziona? devi eh, mettere qualcosa ma quello è per pagare dopo Tocca Italiano Mangia qui eh, sì, andiamo qua, no? Però Daniel no, lo faccio due volte sì. allora dai, ok. mangio qui, allora iniziamo No, senza procedi up. senza app Allora, iniziamo da un po' o da me? Da te Allora Allora, voglio vedere il toast Ma no, con il gelato Cioè il toast? Eh, ma secondo me lo puoi scegliere dopo Sì, eh. sì, sì, sì eh. vero, vero, vero. Quindi toast e passatine Scegli la Ok, aggiungi il formaggio? Ah, ho tutti e due. O prosciutto. Tutti e due. E altrimenti è vuoto? Eh sì. Ma come sì? Eh, non lo so. Ma no, magari un'aggiunta di formaggio o prosciutto. Mm. Non lo so. Vabbè. Non è ho idea. Così, eh? È perfetto così, dai. Meno... Non ti piace, caro? No, no. Ok, fai così. Avanti. Patatine? Salsa? Una? Sì, sì. E o due per te o dopo forse no no io lo prendo dopo avanti coca cola per eh, avanti gelato tic tac la barretta si okay. il gioco Ballina. bambina cos'è? e qua se vuoi prendere altro no vai avanti no. vuoi i nuggets? no io i voglio... nuggets no. prendi okay. Okay. e schiacciati? Sì, no. fatto Ho okay. aggiunto il carrello Ah no, aspetta, aspetta Adesso dobbiamo fare il mio, giusto? Sì. Ok, vai al carrello Completa il pagamento Dov'è? Ah, sì. Va, continua a ordinare Ah, ok, allora continua a ordinare Perfetto eh, eh ma non ce lo dà? Ah, aspetta, ci sono... Assaggiamo, io assaggio qualcosa sì, Ah, quelli, li vuoi con No, non voglio nessuna salsa io, eh non posso fare Perché? Eh, credo di sì. Ma perché? Vabbè, senti, Chuck. Non va niente. Eh. No. Ok. Vabbè, senti, Vane... è stato aggiunto al carrello. Oh, perfetto, io assaggio questi. Dai, vai al carrello. Comprate pagamento? Sì. Ok, paga la cassa, sì che ho i contanti. Paga la cassa. Io non vedo. Ok. Adesso facciamo quello di Daniel, ok? Eccolo. Ok amore? Sì. Ok, il nostro è il 321, vero? Eh, sì. sì. Sì. Questo è quello di Daniel. Ma ah, che casino, Vane? Io non. era la prima volta che lo bello. Stivavo... Mm. Sì, ti piace? C'è anche lo spazio dedicato ai bambini di là. Mm. Eh? Non mm. ci può piove. Ma Vabb siamo... Poi il 321. 321. Ma tanto chiamo quando è. 324. È perché. Ah, lo stiamo ripreparando. Si stanno preparando, infatti in, gli altri sono in arrivo, nessuno. adesso ha chiamato il 320, quindi dopo ci siamo noi. Ok, aspettiamo che arriva la pappa. Hai fame? Dai. Mm? Nice. Vanessa, com'è possibile che i numeri dopo di noi stanno già mangiando e noi siamo ancora qui che aspettiamo? Spiegamelo, tu lo saprai sicuramente. Hanno concluso l'ordine prima di noi. 2000 years later. e passarono gli anni e noi eravamo ancora qui invecchiati è uscito il nostro numero in attesa dei nostri numeri che non usciranno mai ah ecco sotto c'è anche quello che stanno per servire, ritira il vassoio ok, aspettiamo allora, vi spiego una cosa, non ci facevano da mangiare perché io non avevo ancora pagato pensavo di pagare quando andavo a ritirare il vassoio invece no bisogna pagare prima ma visto che non c'è scritto da nessuna parte mi sono anche lamentata per questo perché è un quarto d'ora che siamo sedute in attesa di vedere il nostro numero ma non appariva mai ho mangiato la foglia ho capito che c'era qualcosa che non andava sono andata a pagare adesso li stanno preparando però la signorina molto gentile mi ha regalato la bottiglia d'acqua perché io avevo dimenticato di ordinare da bere e quindi mi ha ripagata l'attesa con una bottiglietta d'acqua eccola qua ciao bottiglietta d'acqua dove sei Aspetta. eccola qua eccola qua lilla signora. tu sei omaggio no, la signorina sei, omaggio guarda. oggi Li. tu sei no. lilla la signorina no, omaggio lilia. lilia lilia quindi vanessa abbi fede che tra poco mangerai al volo perché poi dobbiamo andare a prendere il tuo fratello ma mangerai 280 sei ancora lì quindi lo sai che è un profilo bellissimo perché tutto il video te lo sto facendo di profilo sembri lì, la dea egizia vuoi dire di profilo come cosa vuol dire? dire. 321 e voilà signori basta pagare nella vita e si ottiene tutto anche la maschera da cazzo uomo quindi oggi il ci trasformiamo è bellissima ma Degli che... occhiali ma è? è stupenda oltretutto è uno dei tuoi film preferiti no. vero Vanessa? No. dai amore buon appetito perché altrimenti che non ve si ne andiamo uno è mio c'è il panino? Il è un toast che sì, brucia? Certo. si sì, però c'è cioè, troppo formaggio per me lo abbiamo aggiunto io non ci ho capito niente mentre ordinavamo vabbè fa niente è buono eh è buono lo stesso vero? Mm, è buono il formaggio i nuggets questi qua li portiamo da Anastasia no, ma sono i miei ah ma i miei sono vegetariani è vero ho preso i nuggets vegetariani. però vegetariani adesso guardo quali sono che vegetariani tu non sei vegetariano lo so però eh, ultimamente mangio più sano. Sì. Saranno questi? ma ah no, non cambia sì. niente. Ah, vediamo? Vedi? Non è l'odore. Questo c'è qualcosa di. Il fritto è di... il fritto. Vabbè dai, buon Vabbè, appetito. vediamo le, le patatine. Mamma, chiedi alla signora se mi dà la cannuccia per la coppia. Sì. Assaggiamo le patatine? No, perché guarda, sì, no, proprio devo avere. Buone! Vado a chiederti la cannuccia? Yeah. È fresca? Mm. a l'ho presa senza ghiaccio ma sono così no, ma tu ce l'ha? si sì. ah oh, dovevi schiacciare avanti ma se te lo damo non fa niente com'è il panino? gonfio è, è buono è buono eh bello pieno di prosciutto e formaggio bon ma buono i rachit li mangi? Ah. non è omaggio Guarda c'è il gelato all'Oreo Il gelato all'Oreo ce l'ha Non l'hai voluto Che c'è? Cleopatra C'è il pancake alla nutella Ma ah, sì? Ma vuoi mettere il pancake alla nutella Con la crepa alla nutella che ti faccio io? Sei sazia che non hai mangiato neanche il panino? Dici di non sentire il gusto? Ah, mangi il biscottino adesso? Nuggets basta Sai che esiste il kit cut al coniglio? Che è a forma di coniglio? Ah, a forma spezza. di coniglio? Si spezza! Eh, ok, si spezzerà a metà C'è cioè, allo Odd allo... All Store Allo Odd Store? Sì, bocca oh, Andiamo a prendere Daniel? Aspetta, non mannare Dolcino e andiamo, ok? Wow! anche questo? Eh. e queste primo, eh. questi balletti dove li hai imparati? a scuola? Mm. Eh. li, li primo, avete inventati voi? il primo Gaia ve l'ha detto eh. L'ho anche visto Sì. e il secondo invece lo sapevo di Gaia ho capito okay. Mm. Okay. andiamo? che okay. esce okay. Daniel ancora Gaia pronto? Ah. Chi è? No. Ah, è la vero, Dab. Eh. E con la Dab io direi di chiudere il nostro pranzo e andare a prendere Daniellito. E dopo i pattini. E dopo quando esce Ani facciamo la sorpresa ad Ani? Andiamo a prendere i pattini? Ma io te. Con, con lei? Ah. Perché quando esce Daniel il tempo che lo portiamo a casa non facciamo in tempo andare a prendere i pattini perché poi esceva Ani dopo poco, mezz'oretta, ok? Andiamoci ciao. Dai, metti giù bottino. Stiamo aspettando mio fratello um, fare da scuola e uh, uh, uh, lo stiamo aspettando. Uh, uh, uh. Ci vediamo dopo. Ma è. è andata a scuola. Bene? Vabbè dai, senti perché. Se no poi ci rimani. Male. Male. Togli il braccio. Male. Cosa oh, fessi? <ride> No, il macchina. Daniele si accinge a stuzzicare una patatina. Ci vediamo dopo. Siamo tornati a casa. Siamo tornati a casa, amore. Amore. Siamo tornati a casa. Giusto il tempo di preparare la merenda ad Anastasia. Andiamo a prendere Anastasia. Dove andiamo dopo? Dove andiamo dopo? Se perché non parli? Anletico. Perché non parli? Ah? <ride> dove guarda, guarda, guarda. Guarda. Svenuta. Dove sei? Dai amore, su, dove andiamo? Andiamo, andiamo a comprare i pattini. Speriamo di trovarli però, eh, Vane. Se non li troviamo. Li troviamo. Niente Ci. storie, eh! Non è dai, no. ci vediamo tra pochissimo con la piccola Anastasia. Con i ciuga. Ben arrivato amore, ciao. Ciao. ciao. Come è andata a scuola? Bene. Tutto bene. Sì. Stamattina io e Vanessa abbiamo iniziato un video e poi aspettavamo te perché forse... Andiamo a fare una cosa. cosa. Una cosa, andiamo a comprare una cosa. Papi. Sì, brava! Ma che oh, c'hai una memoria a te. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Sì, adesso fai merenda e poi andiamo, ok? Ok. Ciao. Ciao. Allora, andiamo? Yes. Eh? Hai fatto merenda? Ciao. Andiamo? Sì. Ciao mamma. Ciao amore mio. Ma, ma, ciao mamma. Sì, te l'ha fatta la tua mamma. Non Ci sei mancata vedere. stamattina, eh? Non si, vede qui. Chi? Dov'è? Qui. Eccolo. Ti piace a te il panno Nutella, amore? Anche sì. a me. Va bene. Dai che andiamo alla Decathlon. Ciao. Ciao. Eh. Siamo arrivate. Andiamo a scegliere? Sì. Ma voi quale volete? Adesso guardiamo intanto quello che c'è. Io vole... li voglio veloci. ma le le Tu li vuoi veloci? Ma tu devi imparare ad andare sui fatti. Sì, io li voglio... Eh. li voglio veloci perché sempre quando andiamo in dici che io sono sempre l'ultima... Sì, ma devi imparare ad andare sui pattini. Mica puoi andare subito veloce. Non è facile facile. Vane, vieni qua. Dicevi? Um, ma ci sono i pattini. Cioè, tu li hai già visti. Adesso guardiamo quello che c'è. Poi scegliamo, ok? Qua ci sono tutti gli articoli per la piscina. E qui chi Secondo me sono nell alt nelle altre corsie dall'altra parte. Eh, di là. Vieni anche vince? Allora... 3, 2, 1, 3, 2, <ride> perdi i pantaloni, Anastasia, perdi i pantaloni? Cosa ho visto? Ma sono difficili. Wow, ma ci sono solo questi, no? Eh? No, dai, non credo. Adesso chiediamo, dai. Che belli, li voglio anch'io. Ma i numeri sono alti, sono grandi, non vanno bene per poi da da da da. Belli questi. Se no andiamo in un altro negozio. Eh. Questo è un 36, questo va bene a me. Ah ecco, li abbiamo trovati che belli. Questi sono da principiante, vedi? Secondo me vanno bene questi Mamma, per voi. Ma con.. Eh, con sono scarpe, questi, Anastasia. con le scarpe? No, amore, senza scarpe. Uh che belli questi! 332! Poi li proviamo, guarda questi Adesso... che belli! Bellissimi! Guarda questi questi sono bellissimi! Voglio, io li voglio! Vuoi questi Ali? Posso provarli? Adesso cerchiamo il numero! Ti piacciono di questo colore? Sì. Sono belli, eh? Come Quando io ero piccolina? Andavo tantissimo sui pattini. Sì, è no, non scoppiarlo, perché non è un gioco. Vane! Preferisci anche tu questi e non sì. quelli con la riga. No? no. Ma provali! No L Abbiamo scelto? Sì, anche allora spiego. questi sono miei? I tuoi pattini? Abbiamo scelto questi. Guardate che belli. Sì ridere vero che abbiamo provato e queste sono di Vane il casco non lo vuoi no. sei sicura? Mm. poi valutiamo quante cadute fai eh sei contenta? sei stanca? ma queste cosa sono ok Io ho imparato. hai imparato a, a, a stare un pochino in equilibrio qui Adesso andiamo a casa e ci alleniamo un po', eh? Sei contenta? Uh -huh. Sì, posso qua anche un po' fuori. Sì, certo. Ma mamma, io non devo studiare tanto la sua memoria. Vabbè, ripassiamo eh? Poi basta. Dai, andiamo a casa adesso, va bene? Ci vediamo a casa? Sì.